Ciao io sono Laura di Kairos Comunicazione ed in questo video volevo darti alcune indicazioni e informazioni su come vendere online. Ti avviso non sarà un video brevissimo, ma è un video veramente interessante ed utile. Vendere online è sicuramente una delle richieste che eh, le aziende fanno sempre più di frequente, sia che offrano servizi, sia che offrano prodotti. Soprattutto in questo periodo insomma, di eh, pandemia, dopo l'esperienza del Covid, tante aziende si sono rese conto di quanto sia veramente importante poter aprire un canale di comunicazione eh, non fisico e che possa costantemente metterci a contatto diretto con dei potenziali clienti se stai pensando di vendere online non devi semplicemente soffermarti a pensare aprire o non aprire un e-commerce perché avere una presenza fisica online è solamente uno degli aspetti per poter appunto vendere online o offrire i propri servizi ecco se pensi che avere un sito internet sia sufficiente per vendere online è come eh, la persona che pensa che una semplice cucina le possa uh, far aprire un ristorante o avere una macchina ci possa far sentire dei piloti di formula 1 ecco forse l'esempio è un po esagerato però ti assicuro che ehm, è utile per capire un aspetto fondamentale cioè per aprire una strategia di vendita online per creare un canale di vendita online di prodotti o di servizi ciò che serve prima di tutto non è lo strumento ma è capire in che modo agire all'interno di una strategia e fare tutti quei passaggi che sono fondamentali in un buon piano di marketing e quindi l'analisi della nostra situazione attuale, quello che è, è l'analisi del mercato, l'analisi della concorrenza, dei nostri competitor, come si pone il mercato in ordine al prodotto o al servizio che vogliamo offrire, andare poi a capire quali sono i nostri obiettivi, che cosa vogliamo ottenere, vogliamo andare a vendere online tutti i nostri prodotti o vogliamo andare a vendere un unico prodotto, o vogliamo Focalizzarci su qualcosa o vogliamo essere più trasversali? E poi l'altra cosa che dobbiamo andare a valutare è capire poi in che modo andare a costruire una strategia e metterla in atto attraverso gli strumenti. Ed è qui ed è solo a questo punto che dobbiamo porci la domanda su quale strumento di vendita online eh, andare a soffermarci e, ed utilizzarlo. Ecco quindi che una volta che si sono fatti tutti questi passaggi che sono sostanzialmente dei passaggi naturali in una qualsiasi strategia di marketing possiamo soffermarci sul andare a scegliere il canale di vendita. Ed in questo caso ci si offrono sostanzialmente due strade. La prima quella di vendere attraverso un nostro sito internet, un nostro sito proprietario, il nostro sito di brand, l'altro è andare a vendere attraverso i cosiddetti marketplace, ti faccio l'esempio uno per tutti amazon ma potrebbe essere anche ebay o zalando i marketplace non sono altro che dei supermercati all'interno dei quali possiamo aprire delle nostre negozi proprio come se fossimo all'interno di un grande supermercato i marketplace possono essere verticali come zalando se vendono un'unica categoria diciamo di, di prodotti appunto l'abbigliamento oppure possono essere trasversali come eh, appunto amazon che vende infinite categorie merceologiche. Ma che cosa è meglio scegliere in una strategia di vendita online? Il sito internet, il sito proprietario, il proprio e-commerce o marketplace? In questo caso la scelta dipende da tutta quell'analisi precedente che avevamo fatto e dipende anche da tutta una serie di passaggi e considerazioni che andiamo a vedere adesso. Innanzitutto, punto primo, quelli che sono i costi di apertura aprire un sito proprietario è sicuramente molto più costoso uh, che aprire un proprio shop all'interno di un marketplace perché il sito va progettato, va costruito, va creato con tutti i contenuti testuali con la sua grafica, il suo layout, perché va progettato il sistema di carrello, i sistemi di pagamento insomma è sicuramente in termini di tempo e di denaro la scelta uh, diciamo più, uh, più faticosa e anche più costosa con un marketplace si fa in fretta si individua e si apre un proprio shop, si inseriscono i prodotti e dal giorno successivo si può andare a vendere. L'altro aspetto da considerare è il brand. È chiaro che con un sito nostro, con un sito proprietario, abbiamo tutti i vantaggi. Lavoriamo con il nostro layout grafico, creiamo il sito come vogliamo, rafforziamo tantissimo il nostro brand, creiamo la nostra identità. In un marketplace no, in un marketplace siamo sempre degli anonimi quante volte hai acquistato da amazon eh, o da un altro um, marketplace e, sei, e sai qual è il venditore che ti ha venduto il prodotto? quando acquisti in un marketplace torni a comprare dal marketplace anche se è un aggregatore di un'infinità di piccole aziende che vendono ecco quindi che se vuoi lavorare sul tuo brand alla lunga sicuramente la scelta di un sito proprietario è la scelta che ti consiglio l'altro fattore da considerare il terzo fattore è quello dei risultati e della tempistica dei risultati beh con un sito proprietario sicuramente i tempi di raggiungimento di determinati risultati sono più lunghi perché ci vorrà del tempo perché questo sito venga eh, indicizzato sui risultati di ricerca di google si posizioni inizia ad acquisire autorevolezza essere riconosciuto dalle persone e invece sarà molto più facile eh, attraverso un marketplace poter vendere perché ovviamente si ha il vantaggio di tutta la notorietà del marketplace stesso e quindi è chiaro che potrai iniziare a monetizzare e a guadagnare quasi da subito. L'altro aspetto, il quarto aspetto, è appunto quello dei guadagni e dei ricavi. Con un tuo sito proprietario è vero che dovrai fare l'investimento iniziale ma alla lunga tutto ciò che andrai diciamo a fatturare, tolte ovviamente le spese di gestione, sarà interamente tuo. Con un marketplace no, dovrai sempre riconoscere una percentuale, un feed al marketplace che ti ospita e quindi quando andrai a vendere il fatturato non sarà interamente il tuo il quinto aspetto da tenere in considerazione è quello della fidelizzazione con un tuo sito internet quindi con un e-commerce proprietario puoi sicuramente eh, utilizzare tutta la banca dati delle persone che pian piano andranno ad acquistare sul tuo sito internet perché acquistando andranno a registrarsi oppure si iscriveranno alla newsletter quindi avrai tutti i dati per poter rimanere in contatto con loro e quindi la forza della fidelizzazione sarà sicuramente maggiore differente è la cosa se operiamo all'interno di un marketing Place perché come per l'ipotesi del brand è chiaro che lì la fidelizzazione è diretta con il marketplace, che avrà i dati di vendita, i dati di contatto dei vari clienti e potrà agire direttamente con loro. Il sesto aspetto da tenere in considerazione è quello relativo alla logistica. Sappi che se andrai a aprire un tuo sito internet, quindi un e-commerce proprietario, la logistica sarà un aspetto molto importante, molto delicato costoso dal punto di vista economico e anche dal punto di vista organizzativo perché tutto il processo attraverso il quale poi quel ehm, prodotto acquistato dal cliente arriva nelle sue mani dovrà essere gestito da te quindi il magazzino, lo stoccaggio del magazzino gli ordini, i fornitori, l'impacchettamento, la consegna al corriere, eh, la comunicazione della spedizione, il tracking nei confronti del cliente e la consegna materialmente a mano a casa del cliente. Questo, se tutto va bene perché sai bene che nelle vendite online è possibile anche eh, semplicemente restituire il prodotto per, un, per il cosiddetto diritto di pentimento, il reso, oppure perché magari il prodotto è arrivato difettoso, danneggiato, oppure il pacco era danneggiato. È punto si riattiva una logistica di ritorno e dovrai preoccuparti di andare a riprendere quel pacco a casa del consumatore per riportarlo attraverso il corriere in azienda spacchettarlo verificarlo risistemarlo all'interno del magazzino perché possa eventualmente essere venduto se non è danneggiato ecco tutti questi aspetti dovranno essere curati nei minimi dettagli perché oggi il livello di esigenza del consumatore online di chi acquista sull'e-commerce è veramente elevato se invece ti affidi ad un marketplace capisci che tutti questi adempimenti saranno delegati con un grande insomma alleggerimento dal punto di vista economico e anche organizzativo. Ecco quindi che oggi abbiamo visto 6 pro e contro, poi andare a scegliere l'uno o l'altro dipende dalla strategia e da obiettivi che appunto ti si posto sappi che poi è sempre possibile decidere di presidiare entrambi i canali di vendita andare magari a vendere sul marketplace uno o più prodotti e andare a vendere poi anche sul proprio sito proprietario in modo tale da cercare insomma di eh, riuscire ad intercettare il maggior numero possibile di clienti se ti è piaciuto questo video lasciaci un like o condividilo se sei interessato ad affrontare l'argomento vuoi realizzare una strategia di vendita online qua sotto trovi il link per poter prenotare la nostra prima ora di consulenza gratuita se invece vuoi continuare a seguirci iscriviti al canale clicca sulla campanellina per ricevere una notifica tutte le volte che pubblichiamo un nuovo video grazie e alla prossima